Nelle giornate 11, 16, 18 e 19 giugno, presso Casalina di Casalecchio di Reno, politicamente scorretto, troverete anche noi ragazzi del coordinamento polifroni del liceo Leonardo da Vinci e di Libera Bologna. Qui troverete un sacco di prodotti di libera terra coltivati nei beni confiscati alle mafie. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi!